delle artiste del Genverde, International Performing Arts Group. Adri Marcinz, qual è il contributo che il Genverde fa allo piano Lab quest'anno? Ecco, l'Opiano lab, lab, laboratorio, però la caratteristica di questo laboratorio è che è, è permanente, no? soltanto che è il coronamento di quest'anno, quest è lo piano Lab, e noi in questi tre giorni vogliamo offrire non soltanto le tre performance che faremo sia stasera che domani sera, ma vogliamo anche offrire, fare partecipi a tutti quelli che pass passeranno di tutta la vita che abbiamo cercato insieme a tutti gli altri, di vivere tutta la vita di un anno, appunto anche all'insegna della diffusione di una cultura di, di condivisione, di rispetto reciproco, di etica, e noi, noi vogliamo dare questo contributo oggi anche attraverso una presenza permanente in questi tre giorni qui al Polo di Anello. Grazie. Adriana Garzia, la, la sala Prove del Gen Verde si trova qui all'interno del Polo di Bonfanti che ospita circa 20 aziende. Che cosa lega il Gen Verde a questo progetto economico? Il Genverde Verde è un'espressione artistica di questo movimento, che è il momento dei focolari, e come tutte le aziende che siamo qui. Al pollo e l'onello vogliamo diffondere l'economia di comunione che ha tre pilastri, che è generare utili, condividerli con chi ne ha più bisogno ma anche formare uomini nuovi. Allora cosa lega il Genverde al pollo e l'onello? Noi cerchiamo di diffondere questa cultura attraverso le arti che formano uomini nuovi, sono un veicolo privilegiato per poter diffondere questi valori. Allora noi ci impegniamo nella vita dei tutti i giorni e lo facciamo partecipare non solo con il nostro lavoro, mentre siamo qua a Mante condividendo questa esperienza con i gruppi di giovani. Ieri sera sono stati qua un gruppo di ragazzi, studenti universitari, e abbiamo potuto fare con loro dei lavoratori appunto per condividere questa esperienza che si basa nelle relazioni e nel diffondere questa cultura di comunione. Grazie. Alessandra Pasquali. Che cosa proporrete ai partecipanti di Piano Lab e quali sono i nuovi progetti, i nuovi progetti in cantiere del Verde? Ai partecipanti all'Opiano Lab proponiamo una piccolissima parte del nostro concerto, quello che portiamo in Italia e nel mondo, e che ha anche il nome del nostro nuovo album, l'ultimo, Music Made to be Played. E a proposito di questo, eh, già dall'anno scorso è passato tanto tempo, anche tante esperienze in giro, tante persone incontrate... E anche noi ci siamo chieste come andiamo, cosa vogliamo proporre ancora. E così stiamo preparando, ovviamente, un nuovo album, altri lavori, altri progetti. E in questo nuovo album la cosa che noi vogliamo più mettere in luce e affrontare sono quelle problematiche anche scottanti della realtà sociale, anche attraverso le nostre storie. Però scusa ma non ti dico di più perché dovete almeno un po' andare a cercare i nostri social network, rimanere in contatto con noi anche attraverso il nostro sito così vedrete man mano quello che, che sta succedendo al Genverde. Okay. Grazie.